Allora, benvenuti, buongiorno, benvenuti a tutti agli stati generali del vending, settima edizione. Invito subito sul palco eh, il vicepresidente vicario di Confcommercio, Lino Stoppani, per eh, dare il via agli stati generali e per un saluto. Buongiorno a tutti. A me tocca portare il saluto a nome della Confederazione del Presidente Sangalli, faccio questo passaggio in un momento delicato per Commercio, insomma. Eh, I fatti sono noti, non entro ovviamente nei fatti perché non è né la sede né l'occasione, ma la mia presenza non è sola eh, per dimostrare un gesto di attenzione e di rispetto verso la confida, ma anche per rassicurare sia le istituzioni che l'impresa, insomma che... Qui dentro insomma, ci sono gli imprenditori, ci sono le persone che al di là di quelle che sono le responsabilità sono capaci poi di ascoltare e di risolvere quelle che sono le situazioni di difficoltà. È chiaro che avremmo fatto a meno delle difficoltà contingenti, ma spero che da queste difficoltà si traga anche occasione per fare delle manutenzioni straordinarie che, di cui c'è sempre bisogno non solo nelle imprese ma anche a volte nelle organizzazioni. Questa iniziativa di confida si svolge in un periodo molto complesso, insomma, al di là delle nostre vicende perché ovviamente sullo scenario politico la nuova governance che sta accompagnando il cambiamento, termine con il quale ha definito il suo progetto politico, si sta scontrando con quelle che sono le difficoltà date dai numeri, dalle regole, dai vincoli, dagli interessi e dalle resistenze. E come concorso se da una parte dobbiamo riconoscere che siamo molto soddisfatti per almeno per un provvedimento, quello relativo alle clausole di salvaguardia dell'IVA che il nostro ufficio studi quantifica in una eh, possibile gelata se fosse stata eh, revocata questa norma di 12,5 miliardi, dall'altra parte eh, gestiamo e vediamo con preoccupazioni quelle che sono le tensioni sullo spread, quelle che sono le reazioni dei mercati finanziari, quelle che sono i giudizi del rating del nostro Paese che ovviamente penalizzano i risultati parmi penalizzano anche le imprese con una distrazione rispetto ai veri problemi di questo paese. Per cui l'auspicio che facciamo con il commercio anche alle istituzioni presenti è quello ovviamente che si riesca ad andare oltre gli interessi personali salvaguardando l'obiettivo di e promuovere quel colletti, il bene collettivo, insomma superando quelle che sono le difficoltà e sperando e investendo su quello che è uno sviluppo duraturo di questo Paese. Passaggio che si fa anche recuperando un un po' di quel eh, concetto di buona educazione, di livore o di odio che molto spesso caratterizza il confronto di carattere istituzionale. Al di là delle ragioni, di interessi e dei torti, insomma è importante che ci sia anche un diverso modo di approcciarsi con un confronto dove quella che è la costruttiva dialettica deve essere un elemento base, impostato e organizzato anche su, su, sugli elementi di buona educazione dove molto spesso vediamo uno scadimento. Ciò premesso eh, sull'evento di Confida... Tre considerazioni molto rapide. La prima è che il settore del vendi dimostra come questo il settore del commercio e della somministrazione si trasformi velocemente, insomma parliamo di cibo anche in questa situazione, io rappresento tra l'altro la ristorazione all'interno di questo palazzo. Vediamo quelle che sono le evoluzioni dei cambiamenti molto rapidi, parliamo del commercio online, parliamo della sharing economy che tocca i temi dell'on restaurant per quanto ci riguarda, tocchiamo anche i temi del food delivery dei rider che siamo direttamente collegati insomma, e questo dimostra la grande evoluzione e la rapidità con la quale evolgono le, le trasformazioni anche sul del tema del commercio e da accompagnare insomma, con delle politiche e delle regolamentazioni che disegnino un quadro eh, pertinente al nuovo contesto anche delle esigenze dei consumatori. Insomma una battuta sulla prospettiva delle chiusure festive e poi essere fatto dove se c'è la necessità di intervenire è un intervento che deve essere fatto con quella che è la sobrietà, della Regione Molezza e collegato soprattutto al contesto di un mondo anche di natura commerciale assolutamente cambiato e diverso rispetto al passato. Il, terzo, il secondo concetto è collegato, come dicevo prima, alla continuità che c'è tra il vending e il mondo della ristorazione che io rappresento all'interno di questo palazzo, Entram, in, entrambi ristorazione e vending, vendiamo qualità e vendiamo servizi e sui cioè, temi della qualità vista la particolarità del prodotto, cioè bevande e cibo, l'importanza della qualità per quelli che sono anche i riflessi di natura igienico-sanitaria, i rischi sulla salute, sul benessere, sulle malattie collegate al cibo, che sono immagino una priorità anche per la, per la vostra associazione. Infine sui temi de, di questo convegno vedo la trasversalità dei temi, perché si tocca si, il tema della fiscalità. Il tema della sostenibilità ambientale, il tema dell'innovazione, per cui apprezzo l'impegno e la volontà di Confida di portare avanti questi argomenti. E... Che servono anche per rafforzare e ribadire l'utilità e il ruolo e il valore della rappresentanza come elemento di filtro tra i bisogni delle imprese e i bisogni della politica, con l'obiettivo comune insomma, di dare forza e sostegno allo sviluppo di questo Paese, a e che non può essere fatto ovviamente se non anche con un tessuto delle imprese forti, sani e organizzate, come quelle insomma, che vengono rappresentate nel vending da Confida. Per cui vi ringrazio, auguro buon lavoro alla vostra iniziativa. Ripeto, ha portato e saluto anche a nome del Presidente Sangali, che si scusa per l'impossibilità. Grazie buon lavoro. Grazie a Lino Stoppani. Prima di dare la parola al Vostro Presidente, eh, vi informo che siamo in attesa dell'arrivo dell'On. Massimo Garavaglia, Sottosegretario del, del MEF. Eh, stamattina c'è al Senato la, uh, la fiducia la discussione su, sulla fiducia e quindi sono ore abbastanza febbrili uh, lo, lo attendiamo appena arriverà gli daremo la parola adesso invece la parola la do a uh, Massimo Trapletti vostro presidente presidente di confida che vi introduce uh, il, il dibattito le tavole rotonde di oggi Cari colleghi, gesti, gentili ospiti, intanto ringrazio il dottor Stoppani per essere venuto in, in rappresentanza di Confcommercio. È una, con una certa emozione che mi accingo a presiedere per la prima volta gli Stati Generali un evento giunto ormai alla sua settima edizione, che si è accreditato anno dopo anno come... Un momento fondamentale di riflessione del settore sulla della, della distribuzione automatica nel quale vengono trattate le tematiche più importanti del momento. La grande partecipazione che anche oggi vedo in sala dimostra che questo evento sta anno dopo anno confermando la sua eh, importanza. Prima di tutto vi devo comunicare, come ha già fatto il Dottor Soppani, che eh, il Presidente Sangalli aveva dato la sua disponibilità ad essere presente con noi e a dare i suoi saluti per quanto riguarda la Confederazione, ma per gli eventi che già sono stati anticipati non ha potuto partecipare. Eh, da parte mia, e di tutta confida, eh, gli invio la nostra solidarietà, sperando che il tutto si possa chiarire nel più breve tempo possibile e nel migliore dei modi. Di una cosa sono convinto è che qualsiasi questione personale o della Confederazione si dovrebbe risolvere al nostro interno, senza darlo in pasto ai media che poi insinuano e eh, fanno supposizioni che sicuramente non fanno del bene alla nostra Confederazione. Ma oggi comunque vorrei ringraziare il Presidente di Conformercio, per alcuni suoi incisivi interventi che si legano indissolubilmente agli argomenti che tratteremo durante la giornata. Era l'8 giugno del 2017, quando durante l'Assemblea di Commercio, a cui partecipava l'allora Ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, il Presidente Sangalli prese la parola per dire al Ministro che il piano Industria 4.0 era una straordinaria opportunità per le imprese. Soprattutto per quelle di piccole e medie dimensioni, ma che avrebbe dovuto cambiare come nome da industria a impresa 4.0, valorizzando così la capacità innovativa anche del mondo del commercio, dei servizi e della distribuzione. Il Ministro lo ascoltò e quel giorno per noi si è aperta una porta che poi grazie all'instancabile attività di confida, alla competenza dei colleghi che parleranno nel primo pomeriggio sull'argomento ed anche grazie all'attenzione del Ministero dello Sviluppo Economico, siamo arrivati alla circolare del 23 maggio scorso che ha concesso l'iperammortamento alle vending machine dotate di determinati requisiti. Ma c'è ancora un altro motivo per cui devo ringraziare il Presidente Sangalli, io voglio ringraziarlo, per la sua instancabile e talvolta solitaria battaglia a difesa dell'aumento dell'IVA. La sua voce si è sentita forte ogni volta che si è parlato di aumenti di IVA. E noi sappiamo bene cosa voglia dire, visto che nel 2014 la nostra IVA agevolata è passata dal 4 al 10%. E da allora ogni fine anno sale la preoccupazione che con lo scopo di finanziare qualche nuova iniziativa propagandata in fase elettorale, si vadano a cercare i soldi dell'aumento dell'IVA ed in particolare, in particolare da quei settori che, per motivi storici e fondati, hanno l'IVA agevolata. Ma il nostro settore negli ultimi anni ha pagato fin troppo, l'IVA più che raddoppiata nel 2014 e l'introduzione della memorizzazione elettronica e comunicazione telematica dei corrispettivi nel 2017, a cui abbiamo collaborato con grande senso di responsabilità, ma i cui costi di implementazione sono ricaduti interamente sugli imprenditori del nostro settore, senza che ci fosse alcun tipo di contributo o agevolazione fiscale. La giornata di oggi è dedicata a tre grandi argomenti. Inizieremo proprio parlando dei corrispettivi del vending. Come sappiamo, il settore ha fatto un grande sforzo per adeguarsi a questa normativa e non solo a livello economico, ma anche di tempo ed energie necessarie per l'implementazione del sistema. La distribuzione automatica, anche in questo campo, ha dato il suo contributo. Oggi, a distanza di oltre un anno dal primo invio dei dati, è necessario un momento di riflessione e di analisi per sistemare eventuali anomalie che in un processo così eh, complesso si possono verificare. La nostra associazione, ancora una volta, si è resa disponibile al confronto con i propri associati, da un lato e con l'Agenzia delle Entrate dall'altro, per facilitare il miglior funzionamento possibile del sistema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi. Nato, va ricordato, dopo un lungo confronto dall'Agenzia delle Entrate e una delegazione tecnica della nostra associazione. Colgo qui l'occasione per ringraziare il Vice Direttore dell'Agenzia, Dottor Paolo Savini, e il Dottor Carmelo Piancaldini per la loro presenza e per la loro competente disponibilità al confronto con il nostro settore. Voglio però lanciare due messaggi a questo proposito, che riguardano il no proprio il nostro settore. Il primo, proprio rispetto agli sforzi fatti dalle nostre imprese, è che non possiamo più tollerare che ci siano ancora aziende nel nostro comparto o anche non appartenenti ma che svolgono l'attività di cessione di beni e servizi tramite distributori automatici che non si sono ancora censite sul portale dell'agenzia delle entrate, che non abbiano geolocalizzato le proprie macchine e apposto il QR code sui distributori. Si tratta di una piccola percentuale perché la grande maggioranza delle aziende si è messa in regola ma è una fastidiosa concorrenza sleale che non possiamo più accettare. Quindi, in questa sede davanti a voi, chiedo all'Agenzia delle Entrate che, prima di verificare i dati delle aziende che correttamente si sono registrate e trasmettono regolarmente i dati, effetti un serio controllo sulle aziende non censite e sui distributori privi di QR code. Il secondo messaggio che voglio lanciare è la disponibilità verso l'amministrazione fiscale a fare tutto ciò che è necessario per affinare il sistema di trasmissione dei dati, coinvolgendo tutta la filiera della trasmissione, imprese di gestione, imprese di software e sistemi di pagamento. Ma al tempo stesso voglio esprimere sin d'ora la nostra contrarietà nel passaggio tra la fase transitoria a quella del regime, fissata per il 1 gennaio 2023, a modificare ulteriormente il sistema di trasmissione dei dati, con apparati hardware e memorie non esistenti all'interno delle nostre vending machine e quindi non in linea con la volontà del legislatore che nel Decreto Legislativo 127/2015 ha specificamente previsto soluzioni che consentano di non incidere sull'attuale funzionamento degli apparecchi distributori. La seconda tavola rotonda a cui assisteremo, assisteremo oggi riguarda i prodotti monouso di plastica utilizzati nel nostro settore. Il 16 gennaio scorso l'Unione Europea si è dotata di una strategia sulla plastica, una scelta giusta. Il tema dell'inquinamento dei nostri mari, causato dalla plastica, è certamente rilevante e ha bisogno di una risposta immediata e concreta, ma la proposta di direttiva pubblicata lo scorso 28 maggio e votata dal Parlamento europeo il 24 ottobre ci ha lasciati sbalorditi. Si tratta di una direttiva che nasce da un'esigenza, come si è detto, giusta, ma che contiene delle gravi superficialità, una direttiva fatta in fretta, per motivi elettorali, senza gli adeguati studi sull'impianto economico, che tali decisioni possono creare sia sulle imprese di fabbricazione di prodotti monouso in plastica, di cui tra parentesi l'Italia, come per il vending, è leader a livello internazionale, e sia sulle imprese di gestione per cui questi prodotti sono essenziali per lo svolgimento del proprio servizio di somministrazione tramite distributori automatici. I bicchierini e le palettine del vending, infatti, oltre ad essere prodotti italiani venduti in tutto il mondo, sono dei prodotti tecnici, ossia realizzati esclusivamente per i nostri distributori automatici e quindi non facilmente sostituibili. Pensare di sostituire, ad esempio, le nostre palettine di plastica del Vending, sottoposte a tutti i controlli di certificazione di qualità, con delle palette di legno di provenienza asiatica, il cui, di cui non sappiamo nulla su come vengono prodotte e soprattutto con quale materiale, è una pura follia. Ma via di più. L'idea di eliminare i principali prodotti monouso di plastica è rischiosa anche sotto il profilo igienico o sanitario. Si pensi agli ospedali, alle stazioni, agli aeroporti o anche alle aziende di produzione, che sono la, la parte importante dei clienti del vending, dove non è ipotizzabile utilizzare tazze da lavare o bastoncini di legno distribuiti al di fuori della macchina. Ma il motivo più importante per cui è assurdo che il nostro settore rientri in questa direttiva è nelle caratteristiche stesse del nostro canale distributivo. La direttiva europea sulla plastica nasce con l'obiettivo di ridurre l'inquinamento dei mari utilizzando una strategia di divieto di introduzione nel mercato o di riduzione d'uso di alcuni prodotti di plastica senza alcuna distinzione di canale distributivo e colpisce indiscriminatamente anche prodotti, i bicchieri per esempio e le palettine che non hanno alcuna possibilità di generare inquinamento marino i prodotti monouso in plastica del vending infatti, sono utilizzati in prevalenza 97% in luoghi chiusi, uffici, scuoli, ospedali, eccetera, dove è già prevista una raccolta differenziata dei rifiuti, su cui peraltro si paga in Italia, come in altri Paesi, il contributo CONAI per il recupero e il riciclo, e quindi sono recuperati nel posto stesso dove vengono utilizzati. Per questo motivo abbiamo invitato a parlare con noi e la ringraziamo per aver accettato la senatrice Anna Cinzia Bonfrisco, che fa parte della Commissione Politica dell'Unione Europea del Senato, che analizzerà la normativa in questione prima di recepirla nel nostro ordinamento. A Bruxelles, nonostante gli sforzi della nostra associazione e la disponibilità di molti parlamentari italiani che hanno capito le nostre giuste richieste, non siamo riusciti ad ottenere che la normativa europea prevedesse un'esplicita esclusione dei circuiti, circuiti chiusi, come è il vending, che ha, non ha alcuna possibilità di inquinare i mari. Era un problema troppo italiano, forse non siamo visti molto bene in questo momento. I produttori di articoli monouso sono italiani e il mercato più importante in Europa del vending è l'Italia. L'Europa non ci ha difesi. Ma noi non ci arrendiamo, parleremo con i nostri rappresentanti sperando che la sensibilità verso le imprese italiane sia radicalmente diversa. Non noi non siamo a favore dell'inquinamento dei mari, né a favore della plastica dispersa nell'ambiente. Ma non è di divieti che dobbiamo parlare, ma di riciclo. Per questo abbiamo promosso insieme al Correpla, colgo qui l'occasione per ringraziare per la sua presenza l'ingegnere Protopapa. E a Union Plus il progetto Revending, un circuito virtuoso di riciclo di bicchieri e palette della distribuzione automatica, che ha l'obiettivo di creare una perfetta economia circolare nel vending. Di cui si parlerà nella seconda tavola rotonda di oggi. Infine, l'argomento della terza e ultima tavola rotonda che si terrà nel primo pomeriggio è relativa al vending 4.0 e all'iperamortamento di distributori automatici. Sono ancora poche le imprese che si sono avvalse di questo strumento. Lo sappiamo, è arrivato tardi. Le aziende hanno bisogno di programmazione e spesso queste lodevoli iniziative rischiano di non avere il successo sperato, perché cambia un governo e con esso cambiano le politiche. Gli imprenditori, per investire, hanno bisogno di regole certe che non cambiano che non cambino ogni giorno. Sentiremo quindi il dottor Calabrò del Ministero dello Sviluppo Economico, che ringrazio per aver accettato il nostro invito, cosa potrà dirci in merito all'eventuale estensione del libero ammortamento anche per il prossimo anno. In ogni caso, il dato di fatto è che le opportunità l'abbiamo adesso e, do e dobbiamo coglierla ora. L'impresa 4.0 è un investimento sull'innovazione. Il futuro prossimo del vending passa dalla gestione in remoto della macchina che permette ad ogni singola locazione di essere più efficiente attraverso la segnalazione in tempo reale dei guasti e degli out of stock. Il futuro prossimo del vending passa dai big data, dall'analisi del comportamento del consumatore per dare al consumatore quello che chiede nel momento in cui lo chiede. Viviamo in un mondo in grande cambiamento e il vending non può e non deve rimanere indietro. Abbiamo un'opportunità per finanziare questo cambiamento, si chiama iperammortamento. Se non cogliamo questa opportunità oggi, ci troveremo domani ad affrontare questo cambiamento senza alcun aiuto. Si creerebbe tra parentesi così, una frattura nel settore tra le aziende che ci hanno creduto, ci hanno lavorato e sono state finanziate e quelle che dovranno rincorrere le prime solo con le proprie forze. In Confida abbiamo aperto uno sportello dedicato ad Impresa 4.0 che possa affiancare i gestori che hanno ancora dubbi sul cosa si possa o si debba fare per ottenere l'iperammortamento e continueremo a comunicare affinché il maggior numero di gestori ne possa usufruire, ma non potremo mai sostituirci a voi. E di intervenire nelle vostre decisioni strategiche. Una cosa che vi voglio dire è di non aver paura del cambiamento, in quanto chi ha deciso di darci questa opportunità e di aiutarci nel suo finanziamento lo ha fatto proprio per stimolarci ad intraprendere una strada innovativa che ci porti a cambiare il nostro modo di fare impresa e rimanere competitivi rispetto ai nostri partner europei. Ora, nel restituire la parola al nostro moderatore, ringrazio ancora per la vostra presenza e vi auguro buoni Stati generali. Grazie, grazie al Presidente. Eh, come avete sentito, di carne al fuoco, ce n'è un bel po' e ce n'è eh, soprattutto, ce n'è anche per eh, Paolo Savini, vice direttore dell'Agenzia delle Entrate, eh, capo divisione servizi, a cui do la parola. Buongiorno a tutti, un ringraziamento per l'invito a questo importante evento, visto che è il settimo evento di questi Stati Generali. Il ringraziamento all'invito, ma è un ringraziamento anche per il ruolo che Confida ha avuto per l'evoluzione nella trasmissione di corrispettivi da parte del vending. Perché confermo eh, tutto quello che di positivo c'è stato in termini di apporto da parte di Confida per eh, avviare un sistema di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi dei distributori automatici, eh, che sapete meglio di me, prima di questa introduzione della norma del 127 del 2015 era un settore direi, poco presidiato dal punto di vista sia del censimento dei dispositivi che della verifica dei, dei corrispettivi. E questo non è per niente scontato da parte di un'associazione di categoria L'approccio che ho sentito è quello di non avere paura delle innovazioni e Confida ha, avuto, ha dimostrato di non avere paura delle innovazioni, ma di accompagnare le innovazioni cercando di contemperare le esigenze dell'amministrazione finanziaria dall'altra e dall'altra parte di preservare i giusti interessi degli associati. E Sapete meglio di me che l'introduzione eh, della trasmissione eh, dei corrispettivi del censimento, quindi conseguente, dei dispositivi, deriva eh, dall'introduzione dell'articolo 2 del decreto legislativo 127 del 2015. È stato già ricordato, lo stesso decreto, lo stesso decreto legge prevedeva che l'avvio del sistema... Eh, non dovesse incidere rispetto al funzionamento delle apparecchiature e doveva individuare modalità tecniche tali da consentire il rispetto dei normali tempi di rinnovo del parco delle macchine credo che questo obiettivo sia stato proficuamente conseguito eh, con eh, i lavori preparatori e poi l'emanazione dei due provvedimenti quello del 30 giugno del 2016 per i distributori con porta di comunicazione e quello del 30 marzo del 2017 per i distributori senza, porto, eh, senza porta di comunicazione con questi due provvedimenti e con le risoluzioni che sono state emanate credo sia stata di fatto garantita quella che era la previsione normativa di un avvio graduale di queste, di queste innovazioni e vorrei anche dire che queste innovazioni in realtà eh, hanno riguardato il settore del vending, ma fanno parte poi di una strategia eh, del legislatore ai fini della lotta all'evasione, ma non solo, anche ai fini della eh, possibilità per l'Agenzia dell'Entrata stessa di fornire servizi, che è stata poi confermata nel tempo da più recenti interventi normativi. La trasmissione telematica dei corrispettivi da parte eh, dei distributori automatici di fatto è stata poi eh, questa strategia di certificazione dei corrispettivi è stata poi di fatto confermata con l'introduzione della fatturazione elettronica, dal 1 luglio 2018 come sapete con un avvio che ha riguardato la filiera dei carburanti a parte gli impianti su strada e, e la filiera dei subappalti verso la, pubblica, del, verso la pubblica amministrazione, dal 1 gennaio 2019 la fatturazione elettronica è estesa a tutti gli operatori IVA, sia per le operazioni B2B che B2C, e recentemente è stata anche introdotta la trasmissione telematica di corrispettivi da parte degli operatori con un volume d'affari superiore a 400.000 euro a partire dal 1 luglio del 2019, prevedendo poi che dal 1 gennaio 2020 la trasmissione telematica di corrispettivi debba riguardare tutti gli operatori. Ora, l'introduzione di queste norme confermano la bontà della strada che è stata intrapresa eh, già dal eh, 2017 eh, dove sostanzialmente il, il, le attività di vending hanno fatto un po' da prepista a questo scenario di certificazione dei corrispettivi Qual è, quali sono i vantaggi di questa certificazione dei corrispettivi? Sicuramente il fatto che si possa eh, nel fare un'attività ordinaria da parte dell'impresa si possa in quello stesso momento utilizzare gli stessi dati per dare informazioni all'amministrazione finanziaria necessarie ai fini del controllo. Abbiamo visto che in realtà la grande differenza, il salto di qualità, la può fare un sistema che consenta di trasmettere il documento quando viene formato, nel caso delle fatture, quando viene formata la fattura, nel caso del corrispettivo, quando viene formato il corrispettivo, Piuttosto che immaginare sistemi che debbano prevedere una contabilizzazione dei dati e una successiva estrazione dei sistemi contabili di questi dati per fornirli all'amministrazione finanziaria. Mi riferisco ad esempio allo spesometro. Questo sistema di comunicazione dei dati previsto fino al 31 dicembre del 2018 per le operazioni possono essere fino al 31 dicembre 2018 ha un limite. Il limite è che il dato originario, quando si forma, viene poi registrato con tutte le possibilità di errori nella registrazione di un dato e poi viene estratto dai sistemi contabili per essere trasmesso all'amministrazione con ulteriori rischi di errori nella fase di estrazione del dato. Questo comporta sviluppi di procedure, comporta eh, la necessità di fare attente verifiche sui dati che poi vengono trasmessi all'amministrazione finanziaria con il rischio di incorrere in errori che poi possono determinare equivoci anche successivi nell'utilizzo di questi dati. È chiaro che il, la possibilità di disporre del dato quando viene originato eh, deve portare da un lato a una semplificazione eh, dell'attività delle imprese e dall'altra parte la possibilità per l'agenzia delle entrate il dovere per l'agenzia delle entrate di utilizzare proficuamente queste informazioni sia ai fini del controllo sia per fornire servizi ai cittadini eh, in un'ottica di compliance la possibilità di avere dati per l'agenzia comporta anche la possibilità per l'agenzia stessa di offrire alle imprese che hanno fornito dati dei servizi che possano consentire un confronto preventivo con l'amministrazione piuttosto che un confronto eh, successivo a un atto di accertamento quando ormai le sanzioni che sono applicabili sono quelle che conoscete e che conosciamo previste nel nostro ordinamento tributario questa fase di controllo preventivo di colloquio preventivo con l'amministrazione consente di, alle imprese di verificare prima che l'amministrazione utilizzi questi dati ai fini del controllo di eventualmente correggere errori o piuttosto di avvalersi del ravvedimento operoso che come sapete eh, comporta notevolissime riduzioni di sanzioni lo spirito quindi con cui sono state affrontate queste riforme sono queste e credo che il vending da questo punto di vista abbia fatto un po' d'apripista a, a questo filone di procedure, a questo nuovo modo di rapportarsi dell'amministrazione finanziaria nei confronti dei contribuenti. Ora, questo consente obiettivamente di, eh, per l'amministrazione di andare a selezionare, in base alla massa dei dati che pervengono e che perverranno all'amministrazione finanziaria, di selezionare le posizioni di rischio, di poter utilizzare questi dati per fare una più attenta e mirata analisi del rischio delle imprese, in modo tale da poter mirare meglio l'attività di controllo sulle imprese che evidenziano degli indicatori, fatemi passare il termine improprio, di irregolarità, generico, di irregolarità e allo stesso tempo quindi di non... E invadere la sfera commerciale imprenditoriale delle imprese che invece svolgono l'attività in piena regolarità consente all'amministrazione di recuperare risorse risorse che altrimenti devono essere recuperate in un altro modo eh, dico una banalità ma è una banalità che però in realtà è, è, è, è la verità eh, se si pagano più imposte tutti pagano più imposte si, paghe, si pagano meno imposte Ora nel mondo fiscale questo è un assunto che non sempre è stato così evidente, ci sono delle, eh, però delle best practice che evidenziano poi come questo in realtà si può ottenere, eh, dico una banalità ma l'addebito del canone tv in bolletta ha consentito di recuperare un consistente gettito e questo consistente gettito è stato impiegato dal governo per abbattere il costo del canone e per alzare la soglia di esenzione per le, eh, gli anziani eh, over 75 anni in questo caso è stato visto un riflesso diretto quindi del recupero dell'evasione rispetto alla eh, possibilità di diminuire l'imposizione in generale nel mondo fiscale in realtà tutto questo è meno evidente perché si rientra nell'ambito del bilancio dello Stato e quindi nelle pieghe del bilancio dello Stato ma è ovvio che se su un provvedimento normativo viene fatta una stima di un maggior gettito di recupero dell'evasione di una cifra, eh, beh quella cifra eh, non sarà oggetto di altro tipo di imposizione piuttosto che di tagli sulle spese. Credo che la strada che è stata intrapresa sia la strada corretta eh, e questa strada corretta ha consentito di avviare un sistema, credo tutto sommato con le difficoltà tipiche di avviare una riforma come questa, importante seppur di settore, eh, avrà comportato le tipiche difficoltà di avviare eh, le attività che sono state conseguenti all'introduzione di questi provvedimenti ma credo che i risultati ad oggi siano assolutamente positivi risultati che potranno poi consentire di ottenere anche quei risultati a cui faceva riferimento eh, prima di me il, eh, il Presidente eh, proprio di andare a colpire chi non ha regolarizzato la propria posizione, eh, rafforzando anche attività di contrasto ai soggetti che non hanno eh, aderito e, e quindi che inevitabilmente comportano una concorrenza sleale nei confronti degli operatori che invece diligentemente si sono adeguati alla norma. Da questo punto di vista posso, la mia presenza qui è per testimoniare anche l'interesse da parte dell'amministrazione da questo punto di vista e a confermare che eh, potremmo anche implementare, migliorare e sfruttare al meglio questa capacità eh, che il sistema di trasmissione telematica e di censimento poi, dei dispositivi eh, può comportare. Do qualche numero. Eh, I gestori che si sono oggi accreditati al portale fatture corrispettivi sono oltre 28.000 il numero delle vending machine censite sono oltre 838.000 distributori ormai censiti e eh, ricordo che censiti vuol dire averle localizzate e averci applicato il QR code che consente anche al cittadino di verificare la regolarità di, di quella macchina e da questo punto di vista potremmo implementare sia la comunicazione ai cittadini che forse non hanno così eh, pienamente percepito la possibilità di essere i primi a far rispettare la legalità fiscale eh, verificando la posizione del QR code sulla macchina e di queste 838.000 macchine il 75% rientra nella categoria del food e quindi con una liquida IVA al 10% una quota ancora bassa il 7% rientra nella categoria del no food e il circa il 18% è nella categoria mista. Un dato che ritengo particolarmente significativo per dimostrare che il sistema è stato avviato e che è stato avviato con successo e che allo stato attuale non ci risultano particolari criticità. Ovviamente tutto è migliorabile e soprattutto dobbiamo stare attenti alla messa a regime come prevede la norma dal 1 gennaio del 2023 a non essere invasivi a cercare di mettere a regime il sistema sfruttando comunque gli investimenti già effettuati ma un indicatore credo di efficienza ormai raggiunta al sistema è data dal numero dalla percentuale degli scarti delle comunicazioni inviate si è passati da un 18% della fase iniziale a un 5% di scarti di oggi che ritengo eh, una percentuale quasi fisiologica. Credo che possa essere anche questa percentuale ulteriormente migliorata con degli affinamenti e credo che eh, vi posso confermare che l'impegno dell'Agenzia a individuare insieme a Confida, che è stata... Eh, diciamo, direi un partner fondamentale per l'avvio di questo sistema a trovare soluzioni che consentano un ulteriore miglioramento delle procedure sia in termini di qualità dei dati che in termini di percentuali di scarto e io credo che i numeri ci dicono che questa importante riforma è a regime i servizi come dicevo sono sicuramente migliorabili ma crediamo che abbiano un termine, anche una, un ritorno in termini di utilità per gli operatori proprio perché un patrimonio informativo, eh, così come quello che si è costituita grazie a questa trasmissione dei dati, possa essere utilizzata anche all'interno delle imprese per migliorare i propri processi e credo che eh, gli elementi per poter pianificare le attività di indirizzo e controllo oggi ci siano e che possano essere ulteriormente rafforzate e sviluppate. Eh, credo che la tecnologia che avanza ci dovrà portare a eh, vedere in un'ottica 1 gennaio 2023 delle migliorie consistenti per l'avvio regime, ma ripeto, in un principio di fondo che è stabilito nella norma ma che comunque guida la nostra azione, non avendo la presunzione di capire tutto quello che c'è dalla sede dell'Agenzia delle Entrate via Cristoforo Colombo, ma grazie al confronto con gli operatori, di individuare insieme soluzioni che da un lato possano consentire il rispetto al dettato normativo di un avvio a regime della procedura, soprattutto per la parte della memorizzazione dei corrispettivi, sfruttando al massimo ed evitando che questo poi debba comportare ulteriori investimenti in un settore dove gli investimenti probabilmente sono già avvenuti eh, negli anni del 2017-2018. Non mi dilungo ulteriormente perché credo che sia molto più interessante per voi sentire la tavola rotonda, quindi non vorrei togliere tempo agli aspetti tecnici che potranno essere trattati all'interno della tavola rotonda. E confermo, ripeto, l'interesse dell'amministrazione per prima di individuare i soggetti irregolari e credo che oggi i soggetti irregolari possano essere individuati con molta più facilità. Grazie al censimento dei dispositivi delle macchine, non solo su segnalazione dei cittadini, ma anche attraverso la possibilità di fare controlli più mirati e specifici. Questo perché porterebbe immersione di base imponibile, quindi, ovviamente, è interesse dell'Agenzia delle Entrate individuare quali sono i soggetti regolari, da una parte e dall'altra, consentire che ci sia una concorrenza leale sul mercato. Non mi dilungo ulteriormente, e vi ringrazio per l'invito e speriamo di rivederci magari l'anno prossimo con qualche numero ancora più positivo rispetto a quelli positivi che comunque credo di avervi già fornito. Grazie. Grazie.